Ciao sono Marco e questa mattina sono a passeggio in questo boschetto freschissimo insieme al fedele amico a quattro zampe vieni qua King eccolo vedi questa mattina è veramente vispissimo ogni giorno che passa è sempre più vispo non so se si usi dire vispissimo comunque noi lo usiamo voglio parlarti questa mattina di un concetto un po' particolare quando è il momento di smettere il momento di smettere è difficile dirlo, anche perché è molto soggettivo questo, però credo che secondo me per usare delle linee generali il momento di smettere è quando non provi più passione per qualche cosa, se non c'è più passione, se non senti più quella spinta emotiva interiore che ti fa alzare presto la mattina, che ti fa spingere oltre il dovuto, allora forse quello è il momento di smettere, perché purtroppo vedo che molte persone smettono nel momento in cui vedono che non ottengono risultati. Dopo tutta una serie di tentativi, dopo tutta una serie di cambiamenti di approccio, mollano. Beh, questo io lo sconsiglio, perché se per questa cosa che stai tentando di fare senti ancora passione, non è il caso di smettere. Devi insistere, cambiare nuovamente approccio, perché finché farai le cose con passione, eh, sarà meraviglioso farle e ti migliorerà il percorso che stai seguendo migliorerà di giorno in giorno quindi non smettere smetti solo il momento in cui va a calare la passione perché dobbiamo vivere con passione agire con passione perché la vita è fatta di sensazioni e se questa sensazione è negativa allora forse è meglio lasciare stare ma se la sensazione è positiva quella che ti fa battere il cuore, proprio la passione, allora non mollare mai, continua dritto, anche se non hai ottenuto risultati, cambio di nuovo approccio, insisti ancora una volta, ancora una volta, ancora un passo, ancora un passo e ancora un passo, prova sempre, anche se poi ti sembra di essere su un tapirulan. Io voglio sperare che questa piccola pillola motivazionale possa tornarti utile, noi come vedi dal boschetto siamo usciti allo scoperto e adesso voglio dare un po' di soddisfazione anche a King correndo un pochino insieme a lui perché proprio vuole correre e si vede da lontano. Spero veramente di esserti stato utile e ti saluto con un abbraccio. Ciao andiamo qui, andiamo, andiamo. Prima usciamo dai rovi qua, che sennò.